Dunque, oggi eh, proviamo a fare un primo esercizio eh, in cui lavoreremo con un grafo reale, realistico perlomeno, no? non, non inventato con quattro vertici eh, banali presi da una slide, no? quindi eh, partendo da un insieme di, di dati, da un dataset, come tanti ne useremo durante il corso, eh, e domani ne vedrete altri, altri due durante il laboratorio, eh, proviamo poi a costruire un grafo e farci qualche piccola operazione di navigazione, di, eh, se ne riusciremo a avere tempo anche qualche visita, eh, così vediamo eh, come si fanno in, nella libreria JGraphT. Allora, per, eh, visto che la volta scorsa parlando di grafi mi è venuto in mente l'esempio delle città, insomma, delle nazioni e del informazione su quale nazione confina con quale altra nazione, sono andato a cercarmi un dataset che avesse questa informazione. Eh, dataset geografici ce cioè ne sono tantissimi in cui ci sono le nazioni e la forma dei suoi confini, data proprio come eh, linea spezzata in cui le coordinate di vari punti vi permettono di disegnare i confini, ma ovviamente è un'informazione che a noi non serve, è troppo, fin troppo dettagliata. Alla fine sono riuscito a trovare questo sito strano, del Correlates of War, che eh, di fatto raccoglie informazioni sulla base del, dei conflitti, no? guerre e simili che si sono avute eh, oppure sono in corso tra le varie nazioni a livello mondiale. Qui sono dei volontari che vanno a raccogliere queste informazioni e tra i vari dataset che questi signori offrono eh, quindi tutte le, so, le dispute militarizzate tra vari stati e cose del genere ma ci sono i dati di base eh, che eh, di fatto contengono dei codici sugli stati e sui loro confini eh. Quindi, tanto eh, per eh, condividere con voi, il, molte volte quando ho bisogno di informazioni ci sono, ci sono i dati da qualche parte reperibili eh, ma non è quasi mai banale prendere i dati dalla forma in cui vengono forniti alla forma che serve a noi eh, ad esempio eh, andando così, a scartabellare in questi dataset la cosa più semplice che ho trovato è questo country codes il country codes è una tabella eh, che poi si può scaricare da qua che è un file in formato csv no? per vederlo io l'ho aperto qua questo è un file in cui ci sono tre colonne, è un formato CSVista CS per comma separated variables. No? È un, file, un formato di testo pensato per rappresentare dati tabulari in cui c'è un dato per ogni riga e su ogni riga ci sono i vari campi separati da virgole o da punto e virgola. Excel in versione italiana ci mette o oh, gli piace vedere un punto e virgola anziché una virgola. Vabbè, non è molto difficile prendere questa cosa qua e convertirla in una tabella di un database anzi vedete che ID ha già anche la funzione carica da, SQL, da csv eh, se voi avete già predisposto una tabella con le colonne sulla prima riga c'è il nome delle colonne e rappresentano state hub l'abbreviazione di uno stato c code è la country code è un codice numerico per quello stato stateName, che per qualche strano desiderio di risparmiare una lettera è stato scritto nme non name per esteso rappresenta il, il nome per esteso dello Stato Quindi tu dici bello, ci metto un attimo, prendo sta roba, converto in SQL e tiro su una tabella se non che dopo un po' ti accorgi che questa tabella qui Dio solo sa perché ha delle righe duplicate Cuba c'è due volte, Haiti c'è due volte, Repubblica Dominicana c'è due volte gli Stati Uniti no, il Canada c'è una volta sola quindi nel momento in cui voi volete importare questa cosa in un database relazionale in cui avete messo country code come chiave primaria, quando provate a importarlo vi dà errore perché dice no, caro mio, ci sono delle violazioni sulla chiave primaria. E quindi devi ripulirlo oppure importarlo senza chiave, togliere i duplicati. Ve lo risparmio, questo lavoro l'ho già fatto io, solo per introdurvi un pochino al, al, al problema di importare dati esistenti. E quindi io ho importato questo in una tabella che useremo adesso, che contiene ovviamente queste tre righe, country code, state abbreviation e state NME, e ho deciso di lasciare i nomi della tabella identici a quelli del, dato che ho scaricato, del file che ho scaricato, dove il country code è la chiave primaria, e poi ho creato un indice su state abbreviation, un indice di tipo UNIQUE. Mentre chiaramente il country code, un codice numerico che userò come chiave primaria, anche il nome, l'abbreviazione dello stato, voglio che non sia duplicata, che sia univoca. Ma in ogni caso, creare un indice velocizza le eventuali query di ricerca che dovessero avere come criterio di ricerca proprio l'abbreviazione. Non ho aggiunto invece indici sul nome dello stato. E qua si possono vedere gli stessi dati portati in SQL, già dentro il nostro MySQL. Per capirci sono circa 218 righe, 218 nazioni. Quindi se noi vogliamo fare un grafo che ci dica quale stato confina con quale altro stato, prevediamo che questo grafo avrà 218 nodi, che okay. è già una certa dimensione. Ecco. Eh, tra l'altro questi signori qui... Eh, lavorano anche in senso storico per cui qua in questo database troverete degli stati eh, adesso non lo trovo a colpo d'occhio degli stati che non esistono più eccoli qua cercavo proprio la Germania c'è Germany che è la Germania che conosciamo oggi ma sono anche codificati la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Democratica Tedesca eh, che esistevano prima dell'unificazione delle due Germanie cosa mm? è successo quando voi eravate piccolini piccolini no. eh, ovviamente in termini di conflitti questi due stati hanno avuto il loro bel da fare mm? quindi questo database è complessivo mm? elenca tutti gli stati esistenti o esistiti mm? ok, c'è cioè, anche lo stato delle due Sicilie ancora codificato quindi molti di questi oggi non hanno più senso ma hanno un loro codice ancora quindi questa è la prima informazione quali sono gli stati l'altra informazione è quali sono i confini cioè chi, quale stato confina geograficamente con quale altro stato allora sempre all'interno di questi dataset ce n'era un altro adesso eh, che veniva chiamato direct contiguity vi faccio da vedere lo zip scaricato no? tra i vari dataset ce c'è uno che si chiama contiguità L'informazione di continuità è spiegata da questo documento, perché non è banale, un documentino di quattro pagine che racconta da dove l'hanno presi i dati, con che criteri, eccetera eccetera e dice che i dati sono disponibili spezzettati in tre diversi file e ci dice per ciascuno di questi file eh, qual è il loro contenuto. Allora, la cosa interessante prima di andare a vedere il file eh, perché poi magari la useremo, questa informazione, e questo campo, adesso ingrandisco, continuity type, o contiguity type, perché io non ci avevo mai pensato prima, ma che cosa, qual è la definizione di stati confinanti? Allora, c'è la eh, definizione 1, quella che è la, forse quella che ci verrebbe in mente, stati che sono separati da terra o dal confine di un fiume, allora li considero confinanti, Ma, cioè, si toccano da, veramente, no? Ehm, quindi by land, non c'è continuità, tra c'è un confine a metà di un, di un campo, oppure river border, quindi c'è acqua che separa i due stati. Ma in questo caso è la contiguità vera e propria. E poi ci sono dei vari gradi di contiguità via mare. No? Ad esempio, il grado di contiguità 2 sono stati che sono separati da meno di 12 miglia d'acqua Qui di fatto le acque territoriali si sovrappongono quindi vado a vedere, si toccano non gli stati terra ma le acque territoriali che sono ancora facente parte del territorio dello stato stesso e così via cioè il livello 3, livello 4, il livello 5, separati da 24 miglia d'acqua, da 150, da 400 miglia d'acqua e così via no? quindi in base a questi criteri potete scoprire che l'Inghilterra confina o no con la Francia a seconda di quale criterio di contiguità scegliete. Okay? Quindi nella tabella trovate anche questa informazione. E di nuovo, poiché la tabella ha un senso storico, le informazioni sulla contiguità hanno una validità temporale, cioè a partire da un determinato anno e un certo mese di quell'anno fino a quell'anno e certo mese di quell'anno. Poi ovviamente non è che smettono di essere contigui, nel senso che un terremoto le separate, ma probabilmente lo stato cambia nome, è stato separato, è stato diviso, e quindi quella relazione lì non ha più senso di essere utilizzata. Che facciano questi dati? Sono di nuovo un file CSV fatto in questo modo. Qui c'è un 20 2 USA 20 CAN 1920 13.1. allora quali sono i significati delle varie informazioni il primo lui lo chiama diade lo vediamo dopo poi numero dello stato 1 abbreviazione dello stato 1 numero dello stato 2 abbreviazione dello stato 2 che è questo il Canada quindi mi sta dicendo lo stato 2 USA e lo stato 20 Canada sono adiacenti. Nel 1920, nel 21 nel 22 nel 23 e così via. Aspetta, cosa fai giusto? Aspetta, che eh, lo faccio. Essendo ce ne tre. Sì, sì, sì, sì, questo, quello che poi ho importato. Contiguity type 1, cioè si toccano via terra. Perché l'Use Canada l'ho ripetuto tante volte? Ma perché per ogni anno, in questo caso, ha detto se erano contigui o no. Questo database copre gli anni che vanno dal 1920 al 2006 e qui c'è in tutti gli anni. Quindi di fatto tutta questa prima grossa parte della tabella è un'informazione che mi dice che dal 1920 al 2006 gli Stati Uniti e il Canada erano confinanti via terra. Poi c'è una seconda parte. USA con BHM. Qualcuno può vedere, ah Bahamas. Li usa con le Bahamas, confinano dal 73, quindi non dal 1920, solo dal 1973, probabilmente prima lo stato delle Bahamas non esisteva, non ho idea. Scusate l'ignoranza, fino al giorno d'oggi. Però il tipo di contiguità è 4. Ovviamente, Bahamas, essendo isole, sono distanti dalla costa degli Stati Uniti dai, da 24 a 150 miglia. Quindi sono entro le 150 miglia di range, ma eh, maggiori delle 24. Quindi, a seconda poi del tipo di contiguità che vogliamo considerare, ovviamente andremo a filtrare sulla base di questo dato. E questo file prosegue avanti per 71.000 righe, ecco, se Le volete vedere, sono tutte qua. Eh, il primo campo su cui è soprasseduto, la prima colonna, che cosa indica? Eh, lui la chiama diade e indica la coppia di stati. C'è un modo veloce per cercare: USA-Canada, USA-E2, Canada-E20, il codice dei due stati lo mette su tre cifre, quindi sarebbe 002, 020. Ho convertito in intero i due zeri principali sono andati via quindi è rimasto 2020 è più facile da vedere se prendiamo degli stati che, i cui nomi hanno tre numeri 325 l'Italia 339 l'Albania ovviamente confinano via acqua e il codice diade di diciamo è 325339 è proprio la concatenazione dei codici numerici dei due stati con una Anomalia, nel senso che se io vado a prendere, dovrebbero esserci, eh, 3, esatto, qua, se sono delle coppie di stati in cui il primo stato ha un codice maggiore del secondo, vedete che 345 è maggiore del 343, il codice di Diade riporta sempre comunque per primo il numero piccolo e per secondo il numero grande. L'idea di chi ha fatto questo dataset è se vuoi questa coppia di stati non devi farti due ricerche prima a, e b e poi b e a, ma la diade la componiamo per convenzione mettendo sempre prima davanti il numero, il numero minore tra i due. Avendo il database relazionale di fatto questo lavoro qua lo facciamo fare al database con di trovare gli elementi, quindi di fatto forse non useremo mai questo campo, è solo per capirlo. Allora qui ho fatto lo stesso lavoro. Di prima ho preso questo dato, il, il, questo file e l'ho importato come CSV in, eh, in MySQL e questo sotto forma di questa tabella che ovviamente ha questi campi uguali alle colonne la chiave primaria che ho impostato è stata sulla coppia numero 1 e numero 2 Eh, ok Dopodiché diciamo che il lavoro qua non è finito perché quello che ho scoperto è che alcuni di questi codici di stato che erano presenti se andiamo a vedere i file ci sono alcuni stati che sono presenti in questo secondo file e non c'erano qui C'erano eh, sono tre se non sbaglio uno lo ricordo il Montenegro che era nell'informazione di, di, di, di confine ma non c'era nel codice degli stati eh, a mano quindi non sempre i dati che trovi in giro cioè sono, sono poi così puliti no, e pronti per essere utilizzati ok questo è, è il database su cui vogliamo lavorare oggi non sempre i dati si prestano diciamo così ad essere direttamente immessi sotto forma di grafo, una, uno deve un attimo ragionarci. In questo caso abbiamo delle città e abbiamo questa informazione di contiguità che è scritta in questo modo particolare, strano, col contiguity type qua. Version semplicemente la versione del file, è sempre 3.1 in questi rush qua, quindi non ci interessa. Allora, ciò che vogliamo fare è provare a costruire un grafo che ci dica quali nazioni confinano con quali altre, magari limitandoci al confine vero, quello che abbiamo in mente, il via terra. Ok? O al massimo la contiguità 2. È carino andare a vedere che a livello di contiguità 2, meno di 25 miglia d'acqua, gli Stati Uniti confinano con la Russia. Lo stretto di Bering lassù, all'estremo nord-ovest dell'Alaska, confina col nord-est della Russia. E quindi, quando ci chiediamo se è possibile arrivare da uno stato all'altro a piedi o a piedi con una barchetta e, e giacche molto pesanti ehm, allora, passando a, a noi io per risparmiare un po' di tempo sono partito da un progetto in cui ho già caricato qualcosa in particolare ho già definito un bin per rappresentare l'informazione chiave, cioè il country Seguendo le, le regole che ci siamo dati la volta scorsa, no? È un, ho tre colonne. Quindi avrò tre attributi della classe: country code, state abbreviation, state name. Proprio non ce l'ho fatta qui a, a dimenticare l'A, l'ho voluta scrivere. Ehm, il costruttore con tutti i parametri, i getter e i setter per, per tutte le proprietà, e scode equals che lavorano sulla chiave primaria quindi la chiave primaria in questo caso è il country code vedete che nell'hash code viene usato solamente il country code e idem nell'equals e poi un toString che mi facesse vedere in modo comprensibile io qui ho fatto stampare l'abbreviazione e il nome dello stato e non ho stampato il country code perché mi sembrava che non servisse oh, per non aggiungere troppo quindi partendo da questo bin di questo genere Voglio costruire un grafo. Allora, per costruire un grafo io, eh, nel, vabbè, poi c'è il controller, la parte JavaFX, ma viene dopo. Devo eh, raccogliere le informazioni che mi servono all'interno, come facciamo sempre, di un modello, di una classe che chiamiamo modello che dovrà caricarsi in prima istanza l'elenco delle nazioni, delle country lo farà facendo ricorso al database e poi collegarle, connetterle in qualche modo Allora, eh, creare un modello è semplice, nel senso che basta fare una classe chiamiamola pure model e io mi faccio creare anche il metodo main per questo modello perché visto che farà delle cose non, non banali cioè dovrà creare un grafo, dovrà ehm, avere un main, mi permette di avere un punto in cui inserire il codice di test, far partire quel main del modello che di fatto farà il test di questa parte dell'applicazione. Eh? Per cui in tutte le classi non banali prevedete no, una funzionalità di autotest usando un piccolo main. Poi se volete usare cose più complicate tipo JUnit siete liberi di farle, ma perlomeno come minimo eh, un main che faccia girare alcuni test di base. E quindi questo modello cosa avrà dentro? Vabbè, eh, come minimo io ho bisogno di memorizzare l'elenco delle nazioni. E poi in un secondo momento dovrò costruire un grafo basandomi sulle nazioni e, sulle lo e sui loro confini. Quindi come prima cosa dovrò avere diciamo, una lista di country. che è la lista delle città. E partiamo da qua, iniziamo a caricare la lista di country e poi proviamo a stamparla. Questo dovrebbe essere ormai facile. Ehm, creiamoci un costruttore che sia in grado di distanziare il modello. In questo caso semplicemente... Countries, uguale new. Eh, linked list: country. Per il momento non ho altre variabili da inizializzare e poi posso avere un, un metodo. Lot countries. Chiedo al modello di caricare le città. Quindi al costruttore chiedo semplicemente di inizializzare la, la collection vuota e invece qua le carico dal database. Caricare dal database le country eh, nella nostra architettura è una cosa molto semplice: nel senso che dovrò costruirmi un oggetto DAO che abbia il metodo per caricarle, quindi alla fine è tutto la scrivo così imprecisa, in, in ancora incompleta, dovrò avere una chiamata di un DAO che carichi tutte le country, che mi restituisca una lista no? di tutte le città, la quale lista la posso andare ad, ad accodare alla mia collection countries. Quindi sarà una cosa del tipo countries.addol e chiedo al DAO dammi l'elenco di tutte le country che raggiungo al mio elenco elenco che magari prima lo pulisco per evitare che se ehm, il metodo venisse chiamato più volte questo possa essere ripetuto quindi questo metodo qua del modello fa questa cosa molto semplice delegando di fatto il 90% del lavoro al DAO giusto? E allora facciamo lo sto DAO poveretto, quindi vado nel package db e mi creo la classe che possiamo chiamare CountryDAO, e nella CountryDAO implemento il metodo che ritorna una lista di country metodo si chiama load all countries giusto? dove lista ovviamente è java.util e country è punto .model A questo punto, posso, se vogliamo, andare a aggiungere ancora un'istruzione al lot countries in cui istanzia effettivamente questo DAO: country DAO DAO, uguale new country DAO. Così perlomeno questo metodo non segnala più errore, anche se ovviamente chiama un, un load all countries che non esiste ancora load all countries in these country ok quindi ci siamo spostati qua dentro dove qua dentro non dobbiamo fare altro che interrogare il database per avere l'elenco di tutte le nazioni quindi prima, la, la mia prima preoccupazione è avere giusta la query che sarà eh, proviamolo di qua ma sarà banale siamo sulla tabella country la query sarà un select cosa cerco? country code virgola state abbreviation virgola state name from il nome della tabella si chiama country, basta. Se voglio qua posso mettere qualche ordine, ordine per nome, ordine per sigla, ordine per numero, oppure le lascio così come vengono. Dovendole stampare, forse viene bene stamparle in ordine alfabetico per abbreviazione, magari perché è più facile vederle che non lo stato completo. Quindi order by state abbreviation. Ma questa, salvo errori, ma le verifichiamo subito provando ad eseguirla, ci dà l'elenco degli stati, non per codice numerico che non ha nessun senso, ma per abbreviazione. Questa query la dobbiamo trasportare nel codice Java, quindi copia di qua, incollo di qua. Dove questo ovviamente lo dovrò trasformare in una stringa Java La posso anche lasciare su più linee tanto che poi la concateni al fondo Perché in Java una stringa non può essere più lunga di una riga Punto e virgola eh, Fate solo attenzione che questo errore allora io lo faccio spesso Così sembra giusta, sembra fatta bene. In realtà ho incollato un errore di sintassi qua. Manca uno spazio. Perché se andate a vedere qua, state name a capo from. Ma qui c'è uno state name e poi subito dopo la f di from. Cioè tra la e di state name e la f di from non c'è niente, sono attaccate. Quindi MySQL mi segnala ovviamente errore di sintassi quindi devo ricordarmi quando faccio questo giochino di aggiungere uno spazio alla fine delle righe che l'ultima non servirebbe ma lo faccio su tutte così non mi sbaglio ma in questo caso sto costruendo una query corretta perché se mi beccate un errore di sintassi mi ma non arriva l'ho provata di là e sì, ma non è proprio la stessa una volta che ho la query un solito lavoro che fanno i DAO collegarsi al database eccetera quindi dovrò fare connection eh, con uguale dbconnect sono già predisposta alla classe dbconnect ma è sempre lei ovviamente get connection e connection è con eh, occhio eh la prima che mi propone con MySQL JDBC, stiamo lontani, a noi interessa solo java.sql. Noi non dobbiamo andare a prendere la classe privata di MySQL, ma l'interfaccia generale del JDBC. Poi, creo uno statement. Abbiamo detto la volta scorsa, da adesso in avanti useremo sempre dei prepared statement. mai l'oggetto Statement semplice, in realtà qua non cambia niente perché non ci sono parametri però voi mai che dopo domani dobbiamo aggiungere un parametro abbiamo già tutto pronto per avere st uguale con punto statement SQL ovviamente quando faccio il prepare statement devo prepararmi a gestire le eccezioni, quindi ovviamente tutto il codice JDBC andrà a finire dentro un unico try catch e poi eseguo la query result set uguale statement.executeQuery, executeQuery Execute query perché voglio che mi ritorni un risultato. Result set, guarda caso, è sempre javasql scusate una coppia rs okay. a questo punto ho fatto la query avrà un certo numero di righe e una per volta le prendo e mi costruisco una collection quindi sarò un while rs.next per ogni riga del risultato sperando che ce ne sia almeno uno, perché non ci siano state le eccezioni, creerò un nuovo oggetto di tipo country e new country. E il costruttore dell'oggetto country si aspetta questi tre parametri, country code, state abbreviation e state name. Questi campi li vado a estrarre dal risultato della query, questo lo sappiamo già, quindi il risultato della query sarà resultSet.getInt, countryCode è un intero, di C-Code, questo è il nome della colonna, si chiama C-Code, poi resultset.getString di state abbreviation e infine rs.getString di virgolette state nume. E tutto questo l'ho aggiunto in una collection che restituirò al mio programma chiamante. Quindi collection che a questo punto devo definire. Chiamiamola istri. Uguale. Quindi una volta che ho creato un nuovo oggetto estraendo la riga del database lo aggiungo alla lista Alla fine del while ho letto tutti gli stati, li ho aggiunti tutti nella lista e posso ritornare al risultato non prima di aver chiuso ovviamente la connessione Negli altri casi quando qualcosa va storto, ritornerò un null. Che scatenerà probabilmente un null pointer exception nel chiamante, ma... Non possiamo farci molto altro. Allora, questo è il lavoro da DAO. Nel modello abbiamo chiamato questo metodo, vediamo se funziona. Vediamo se funziona, significa... Cominciamo a istruire il main affinché testi perlomeno questa prima funzionalità di caricare tutte le country. Quindi istanzio mi nel mio main una coppia del modello di me stesso e poi mi faccio caricare. Eh, mold.load countries ah no scemo questo non ritorna niente semplicemente le cariche e basta poi magari le voglio stampare eh, per stamparle dovrei avere un metodo un getter all'interno del modello per restituire queste country che ho appena letto allora mi faccio generare un getter per countries setterno di sicuro perché le setta lui del genere, genere del da database ma un getter si può, ci può stare e quindi io posso avere il mio ciclo per stamparli for uh, country c che naviga sul m.getcountries system.out c.string ma è molto scemo che semplicemente fa caricare il database e stampa se va bene avremo la stampa di tutte le nazioni che sono state caricate dal database quindi qua. fino a qua so che questi metodi di caricamento della lista funzionano. Quindi adesso nulla di diverso rispetto alla settimana scorsa. Adesso noi però vogliamo costruire un grafo in cui queste città siano vertici. Giusto? E poi questi vertici sono collegati tra di loro se gli stati corrispondenti sono confinanti. Ok, allora, per farlo, ovviamente il mio modello dovrà memorizzarsi anche un grafo. E allora mi chiedo, che tipo di grafo mi serve? Voi eh, vedete, ho aperto, scusate... il file sbagliato ah, questo. eccolo qua queste sono le slide che cercavo allora il grafo che mi dice quali stati confinano tra di loro un grafo orientato o non orientato non orientato e quindi metà a sinistra è un grafo pesato o no? Non pesato. O se è confinante o no. Poi decideremo qual è il criterio di, di confinanza. No? Quindi siamo sulla prima colonna. Semplice, multi, pseudo, altro. Un grafo semplice. Quindi un, alla fine la classe si chiama Simple Graph. Che è un'istanza di Underrated Graph implementa l'interfaccia Underrated Graph. Mm? So, simple Graph è ciò che ci serve. Ok. Quindi, qua. Creiamoci una Simple Graph. Io qua ho già importato nel progetto la libreria JGraphT. Eh, ovviamente l'ha trovato perché è già nelle librerie e l'ho già impostato. SimpleGraph è una classe che è ovviamente è parametrizzata col tipo di vertice e il tipo di arco Qual è il tipo di vertice? Country L'oggetto che funziona come vertice non è più uno string semplice, un intero, ma è un country E come arco, qui non abbiamo di nuovo requisiti particolari Ma abbiamo default edge Normale, senza attributi, senza informazioni associate, quindi l'oggetto di default per gli archi non pesati, l altro l'altro sarebbe default, due liste ci test, e si pesi. Chiamo questa istanza Graph e la inizializzo nel costruttore. Creo un nuovo grafo vuoto, ovviamente. E ricordiamoci che nel costruttore di tutte le classi grafo in JGraphT ci devo passare l'oggetto class che descrive l'arco. Quindi in questo caso sarà default edge.class. Quindi ho creato un grafo vuoto. Tanto per non avere null pointer per i piedi tra i piedi adesso questo grafo lo devo costruire costruire un grafo quasi sempre significa ci metto dentro i vertici e poi ci aggiungo gli archi allora creiamo un altro metodo buildGraph in cui effettivamente abbiamo le operazioni per costruire il grafo prima operazione i vertici. I vertici li ho già in una collection perché sono le mie countries. E quindi è sufficiente dire al grafo di aggiungere, dovrò ripetere tante volte, graph.advertex è il metodo di graph per aggiungere un vertice per ogni elemento della collection. Oppure, come vi ho accennato la volta scorsa, eh, esistono i metodi di utilità è la classe graphs, tra i quali il, quello più comodo è add all vertices, che in un colpo solo è in grado di popolare il grafo con tutti i vertici presi da una collection. Add all vertices, come tutti i metodi di utilità, ha come primo parametro il grafo su cui deve lavorare, quindi in questo caso era this graph, e vertices è la mia collection countries. Fatto. vogliamo vedere se funziona un'istruzione molto brutale qua dentro il metodo facciamoci serializzare il grafo eh. ovviamente un grafo di una certa dimensione è un po' da suicidio ma vediamo cosa salta fuori mi immagino di avere un grafo con tanti vertici e nessun arco ovviamente perché gli archi non li ho messi quindi nel mio main chiamerò il metodo buildgraph che per ora aggiunge solo i vertici e non ancora gli archi mi aspetto di vedere che alla fine eccolo qua, nell'ultima riga Aperta tonda, vertici, virgola, archi. Gli archi sono vuoti, ma l'elenco dei vertici ovviamente è elencato in questa, dentro questa parentesi quadra e che contiene uno dopo l'altro, separati da virgola, il toString del mio nodo country. Quindi queste altre parentesi quadre ce l'ha messo il mio string, country toString, country.toString. ma qui siamo neanche a metà del lavoro per la costruzione del grafo perché per ora abbiamo i, i vertici come faccio ad aggiungere gli archi? Allora, qui ci sono 100 modi diversi un modo potrebbe essere, ok, prendo tutte le coppie di country quindi faccio un doppio loop e per ciascuna coppia di country chiedo al database questi due stati sono confinanti o no. Un algoritmo n quadro che fa n quadro query, alla fine se sono confinanti aggiungo un arco, altrimenti no. È un estremo, faccio tantissime query piccole, piccole. L'altro estremo è che mi faccio un'unica query che mi restituisca... Tutti questi dati. Quindi incapsulerò questi dati in un. o le colonne che mi servono, che in particolare sono queste qua, la state 1 e la state 2. Um, incapsulerò questi dati in un oggetto usa e getta, perché non mi servirà praticamente nient'altro, mi dà una, una lunga collection di. 70.000 item era, no? se non sbaglio, e poi aggiungerò eh, per ogni elemento di quella collection un nuovo arco al mio grafo. Quindi faccio una query sola che mi dà tutti i risultati insieme, me li porto in pancia al programma e man mano che li leggo un arco, una, una riga della query aggiungo un arco. Poi la terza possibilità, che difetto ha? Che per un istante di tempo anche breve tutta questa tabella l'ho letta in memoria. Perché il metodo del DAO la legge tutta, me la restituisce come collection, io questa collection la leggo, creo gli archi e poi non mi serve più quella collection. Però per un momento il mio programma ha dovuto memorizzare tutto. Magari non mi serve, magari è un problema di memoria, eccetera. Però ovviamente ha stressato molto meno il database perché anziché fargli 70.000 query da una riga, gli faccio una query da 70.000 righe, ma è più contento il database ovviamente, perché è ottimizzato per far questo. Poi c'è la via di mezzo, la via di mezzo che prevede di scegliere uno stato per volta delle mie countries, il primo, il secondo, il terzo, e poi fa, per ogni stato fare una query che chiede al database senti ma di questo stato mi dici quali sono i confinanti e lui ovviamente mi darà una piccola lista di, di altri country che sono confinanti con lui che sarà, dico piccola perché dato uno stato quanti confinanti potrà avere non lo so, lo scopriamo anzi uno degli obiettivi è proprio capire qual è il grado di connettività che è un po' una via di mezzo, dicevo, perché faccio tante query, ma non una per ogni arco per ogni coppia di stati, bensì una per ogni stato, quindi non faccio 280 al quadrato query, ne faccio solo 280 perché sono radicalmente di meno, e ogni query restituisce una collection relativamente piccola e non quella enorme quindi in questo caso la via di mezzo mi sembra che sia quella preferibile non è detto che debba essere sempre così, eh? ogni volta però cerchiamo, prima di buttarci a implementare, cerchiamo di ragionare quali sono le mie opzioni e le opzioni in qualche modo sono qua eh, devo, diciamo così, ehm, valutare quanto lavoro fare nel codice Java e quanto lavoro fare nel database perché alla fine il risultato sarà sempre lo stesso il grafo con gli archi connessi però dove viene fatta la sezione, dove viene fatta l'aggiunta, dove viene fatta la ricerca è, è una collaborazione tra codice che scrivo nel DAO e codici che scrivo in SQL quindi faccio più query più sceme o meno query più complesse. poi l'importante ovviamente arrivare al fondo in modo efficiente soprattutto allora, in questo caso io direi che mi scelgo, scelgo la via di mezzo e quindi considero tutte le stati tutte le nazioni Chiamiamola C1. Marco va da C1 a C2. Tutte le nazioni del mio set di countries. E per ciascuna di queste chiedo al DAO di dirmi quali sono gli stati, gli stati confinanti. Quindi anche qua mi dovrò istanziare una copia del DAO. E qua chiederò al DAO eh, di darmi la lista delle città confinanti, quelle bordering, a cui chiederò get eh, bordering countries della città C1. col criterio di vicinanza 1, via terra. Giusto? Dobbiamo dirgli quali criteri usare. Preferisco averlo qua che non cablarlo dentro la query. Eh, occhio, eh, criterio di vicinanza minore o uguale a questo. Cioè, se io intico come criterio di vicinanza 3, vorrei che lui mi estruisse tutti quelli che hanno vicinanza 1, oppure 2, oppure 3. Non solo quelli di 3. Perché visto che sono, lì, diciamo così, sovrainsiemi insieme l'uno rispetto all'altro, io dico qual è l'insieme più ampio che mi interessa. E quindi rimango qua. Poi dopo faremo il metodo del DAO. Ho chiesto al DAO, senti, ma io dalla relazione C1 mi dici quali sono i confinanti, dammeli in una lista, io questa lista poi la vado a analizzare e per ciascuna count C2 che è stata, che, di cui il, il DAO mi ha detto che era confinante con C1, vorrà dire che devo aggiungere un arco tra C1 e C2. ad edge, ho un metodo ad edge direttamente nel tuo graph a cui passo il source vertex e il target vertex della country il source vertex sarà c1 e il target vertex sarà c2 qui stiamo ci stiamo fidando dell'hash code della classe country perché io sto aggiungendo un arco tra C1 e C2 dove C1 guarda caso sono proprio le countries sono proprio i vertici del grafo perché i countries sono proprio gli oggetti che io ho aggiunto al grafo sono proprio loro quindi sono sicuro che quando ti passo C1 ti passo riferimento a un oggetto che il grafo ha già però quando gli passo C2, gli passo una country che mi ha restituito l'ha appena creata il DAO adesso. Si che ne sa quel metodo del DAO che esiste da qualche parte un grafo che contiene già i vertici. Per cui l'istanza di Stati Uniti d'America che restituisce questo C2 non è, la stessa, non è lo stesso oggetto Stati Uniti d'America che troviamo dentro il country. Sono uguali nel senso di equals, ma non sono lo stesso oggetto. Quindi questo è il motivo per ricordarci che eh, visto che i grafi sono alla fine collection molto sofisticate eh, l'oggetto base su cui costruiamo i vertici deve avere, deve, essere, deve avere tutti i metodi per poter essere ricercato ritrovato e confrontato. In questo caso Tanto per, visto che siamo entrati nel discorso, in questo caso eh, per iterare, visto iterando su tutte le città, in realtà mh, quello che forse ho detto parole è iterare su tutti i vertici del grafo. Ma in questo caso l'elenco delle città e i vertici del grafo sono la stessa cosa. Ma in un altro contesto in cui magari la collection che conteneva, sulla base della quale ho costruito il grafo non ce l'ho più o non ce l'avevo, non la conosco, li ho modificati. Se io voglio iterare su tutti i vertici del grafo, lo posso fare, perché ovviamente l'oggetto graph ha un vertex set, un attributo che si chiama vertex set, che viene restituito come set e non come list, perché così internamente li memorizza e perché i vertici giustamente non hanno un ordinamento proprio naturale. Quindi questo funziona sempre, ogni volta che voglio iterare tra i vertici di un grafo, posso usare questo costrutto. Siamo, possiamo... In questo caso è uguale, perché il vertex set è esattamente la lista che gli ho aggiunto. È composta esattamente dagli stessi elementi che gli ho aggiunto nella lista. Non è la stessa collection, ma è un'altra collection con gli stessi elementi. Ok, non ci rimane che il lavoro sporco di costruire nel DAO questo metodo. Lavoro sporco lo facciamo sempre nel DAO. Allora, Altro metodo, public. Questo restituisce sempre una lista di country. E si chiama get bordering Countries. Che parametri riceve questo signore? La città la città, la country, la, la nazione di cui voglio conoscere i confini e eh, il livello di vicinanza com'è che lo chiama lui? Cont type contiguity type è la prima volta che lo scrivo cont type perché non ho costruito un bin, un Java JavaBeam per rappresentare quella tabella. Ricordate le regole che ci eravamo dati. Io costruisco un bin per ogni tabella principale, ma per le tabelle che rappresentano solamente delle relazioni, o soprattutto delle relazioni, non è necessario costruire dei bin. Infatti, qui sto la sto interrogando a pezzettini questa tabella, ma il suo vero contenuto non mi interessa mai in questo caso. Poi, se volessi, ovviamente nessuno me lo vieta, però vero il motivo per cui non ho fatto un B perché di prima istanza quella è una tabella che mi fa una relazione tra country e country se facessimo il modello IR avremo la classe country e poi una relazione tra country e country che si chiama contiguity, allora qui in realtà mi, ritor mi ritorna una lista di country quindi sarà uguale non dico al 90% ma all'85% a quello di prima quindi permettetemi un copia e incolla Dove ovviamente eh, La query è diversa La query non sarà dammeli tutti Ma dammi quelli che Allora Parentesi SQL Andiamo a scriverla questa query Allora io alla fine voglio delle country, degli oggetti country, quindi sempre un select, eh, com'è che si chiamavano, ccode, virgola, virgola state tab, virgola, state me, from, ovviamente from country, ma non mi basta perché ci devo mettere anche dentro contiguity. faccio una joint country e contiguity e la join la faccio sul fatto che la country2 sia uguale a quella che gli ho, che gli ho passato quindi country.ccode sia uguale a contiguity punto stato numero du, stato 2 numero, numero dello stato 2. Perché invece il numero dello stato 1 glielo dico io. Qual è gli Stati Uniti? Il 2, per esempio. E contiguity.contiguityType minore uguale ad esempio a 1 metto minore uguale perché se l'utente mi passa 3 io voglio accettare 3 e 2 e 1 okay? questo dovrebbe essere eh, fatto. dice gli Stati Uniti sono confinanti con Canada e Messico se io volessi anche al confine via acqua aggiungo il 3, 2, 3 e mi aggiunge anche la Russia. Se volessi anche nelle acque profonde mi trovo anche le Bahamas e Cuba. No, Quindi qui gioco sul concetto di contiguità che voglio dare. E... L'Italia non mi ricordo quant'era. Qualcuno alla mente, quanto fosse l'Italia, no? Vediamo se abbiamo qua: Italia, 325, via terra. L'Italia dovrebbe confinare con Francia, Svizzera, Germania, Regno Austro-Ungarico, un po'. Demodema c'era, Aust Austria, Due Sicilie, San Marino, Modena, Parma, Jugoslavia e Slovenia. Qui c'è un po' un mix di presente e di passato, perché non abbiamo fatto nessun filtro sugli anni. Modena è curioso Manca il Vaticano? Ah, non c'è San Marino? È Modena? Ah, questo è quello che dice data. Per... Temo di aver sbagliato a importare Secondo me mancano delle righe in quella tabella lì Però Se andassi invece a comprendere Anche via mare Si è aggiunta la Slovenia, sicuramente la Croazia, che non confino direttamente perché dalla, eh, dal Friuli non li vedo, e forse se aggiungo un 5, se, se aggiungo un 4, si aggiunge anche Monaco, posso arrivarci via mare anziché via terra, e il Nordafrica, alcuni stati del Nord Africa La Grecia non me l'ha messa, eh, si vede che è supera i 250. Ok, allora contentiamoci di questo, è un mix storico ma come grafo, più che altro la query <ride> ci soddisfa. Allora, ovviamente questa query va, viene parametrizzata rispetto al numero dello stato e al numero della, del tipo di contiguità. Questa query la vado a infilare nel metodo getBorderInCountries, la già vizzo. E ovviamente mettendo le virgolette gli a capo gli spazi dove deve, dove devono esserci. E... ops e mettendo un punto interrogativo dove ci sono i parametri da sostituire che sono qua ok allora. Fatto questo dobbiamo prima di eseguire la query ovviamente inserire i parametri dentro la query stessa. Quindi ho preparato lo statement con i parametri dentro e poi prima di fare execute query dovrò settare questi parametri. In entrambi i casi sono parametri interi. Il primo parametro è il country code della country, quindi c.getCountryCode. Il secondo parametro, sempre un int, il secondo parametro è il count type. Quindi non è direttamente l'oggetto count il primo parametro, ma un suo attributo. Ho l'oggetto count e vado a pescare l'attributo che, che mi serve per comporre la query. Questo non è più C ma diventa C2. Mettiamo C2 qua, dovremmo essere a posto. Riproviamo a lanciare il nostro main di prova. Allora ci interessa l'ultima riga, noi sappiamo già che qui c'è l'elenco degli stati, ma se andiamo in fondo dovremmo cominciare a vedere le coppie. Stati che il Botswana sia confinante con la Zambia, che la Bosnia e Erzegovina è confinante col Montenegro, sono già più sicuro di questo rispetto al Botswana, e Bulgaria e Macedonia sono confinanti, Cambogia e Vietnam e così via, Camerun e Nigeria, Camerun e Gabon. eccetera eccetera quanti sono questi confini quanti sono questi stati facciamocelo dire così abbiamo un'idea sempre nel nostro main possiamo dire punto format diciamo il grafo ha tot vertici e tot archi dove il numero di vertici no, stai dentro, la il numero di vertici lo posso ottenere ah, aspetta un attimo che graph è una variabile che non ho, di cui non ho ancora il getter quindi lo aggiungo quindi perché qui essendo nel, nel main non ho accesso diretto agli elementi quindi avrò eh, m.getGraph. Eh, dunque, come faccio a sapere quanti vertici ha? Eh, ottengo il vertex set e vado a vedere la sua dimensione. così per sapere quanti archi ha prendo l'M dammi il grafo dammi l'insieme ehm, dov'è non c'è un Edge set. ah non è Get Class scusate graph. ho fatto ho fatto il completamente sbagliato edge set, punto size. adesso visto che c'è questa cosa possiamo magari evitare di stampare tutto il debug tanto abbiamo capito che ci sono delle cose sensate ma non andremo mai a leggere una a una è allora che stampava il grafo qua sotto 218 vertici 396 archi. Se volessimo sapere con questi criteri qual è la nazione che ha il numero massimo, il numero più alto di nazi altre nazioni confinanti, eh, lo potremmo fare interrogando, noi siamo nella classe Simple Graph, la rete ha un'idea diversa infatti c'è un metodo di Gris get di se non sbaglio sul, sul, su ogni vertice quindi vado a consultare vertice per vertice vi faccio dare il grado il grado di una eh, vediamo, fatemi solo vedere eh beh, senza documentazione Vabbè, non perdiamo tempo dietro a, a, alla rete. E a questo punto abbiamo il grafo, lo possiamo interrogare, navigare, attraversare. Quindi molto spesso no, il primo passo degli esercizi in cui dobbiamo lavorare con dei grafi è proprio costruirli. Ma alla fine la metodica è quasi sempre la stessa. O sì, molto simile. Dipende dai dati, da come sono strutturati i dati di partenza... Ma alla fine le due domande a cui devi rispondere sono chi sono i vertici e chi sono gli archi. E per rispondere a chi sono i vertici e chi sono gli archi alla fine dovrai decidere quali interrogazioni devo fare, quali query, quali dati mi servono. Eh, io in chiusura vorrei raccontarvi, oltre ovviamente a navigare i, i, i, nodi, i singoli nodi, Voglio spendere gli ultimi 5 minuti a dirvi qual è l'operazione più semplice che posso fare su un grafo, cioè la visita. Visitare un grafo significa partire da un vertice e da lì esplorare tutti i possibili cammini che partono da quel vertice e quindi scoprire quali sono tutti gli altri vertici raggiungibili dal vertice dato. Questa è la definizione di visita, è una esplorazione sistematica del grafo partendo da un vertice sorgente e quindi identificando tutti i vertici altri, diversi da lui, che siano da lui Raggiungibili. Però poiché il grafo è una struttura che è multidimensionale, non è un lineare, esistono vari modi di fare questa visita, molti. I due più famosi sono indicati qua: la visita in ampiezza e la visita in profondità. La visita in di ampiezza dice, dato un vertice, prima trovo tutti i suoi adiacenti, poi trovo gli adiacenti a quelli che erano adiacenti di, di primo livello, poi trovo gli adiacenti, degli adiacenti, degli adiacenti e così via. Vado per livelli successivi di distanza. La visita in profondità, invece, parto dal vertice sorgente, trovo il primo adiacente, e prima ancora di considerare gli altri adiacenti del primo, Dopo che ho trovato il primo decente vado a vedere gli adiacenti suoi e poi quelli ancora, poi quelli ancora avanti, e vado avanti finché trovo roba nuova. Quando non trovo più niente di nuovo tornerò indietro e cercherò qualche cos'altro. Vediamolo meglio. La visita in ampiezza identifica tutti i vertici raggiungibili visitandoli per livelli. Quindi noi partiamo da una situazione iniziale, cosiddetto livello 0 in cui ho un insieme S0 di vertici, che è la sorgente stessa, il vertice di partenza, poi costruirò S1 come insieme di tutti i vertici che non sono ancora stati visitati e che siano adiacenti ai vertici di S0, poi costruirò S2, che è l'insieme dei vertici di livello 2, cioè di distanza 2 dalla sorgente, come insieme di tutti i vertici non ancora visitati e adiacenti ad almeno un vertice di S1 e così via, fino a quando trovo ancora vertici nuovi. Graficamente lo possiamo vedere così. Supponete che S sia la sorgente. Lui è l'insieme di livello 0, per definizione. L'insieme di livello 1 quale sarà? Sarà composto da tutti i vertici che sono adiacenti a S, che sono R W. R W è l'insieme di livello 1 l'insieme di livello 2 qual è? è l'insieme dei vertici che sono adiacenti o a R o a W ma che non siano né R né W né S cioè non siano vertici che ho già visto quindi ci sono V, T e X V è adiacente R, T è adiacente W X è adiacente W quindi questi sono i vertici di livello 2 2 vuol dire che per raggiungere da S dovrò fare due passaggi. Ovviamente l'insieme di livello 3 sarà composto da U e Y. E poi se mi chiedessi qual è l'insieme di livello 4, non trovo nulla perché gli adiacenti di U e di Y sono solamente T e X, ma T e X già li conosco e quindi non devo andare a scoprire nuovi vertici. Ho fatto quindi quella che si chiama visita in ampiezza nel grafo, no? per gusci successivi. Quello che ottengo, se andate a vedere, è anche un albero. Io se vado a vedere come ho scoperto i nodi facendo la visita, mi accorgo che beh, W l'ho messo dentro perché era adiacente ad S, T l'ho messo dentro perché a livello 2, era adiacente a W di livello 1. Quindi il fatto di esplorare il grafo in qualche modo induce, evidenzia alcuni archi, cioè sono gli archi che ho usato nello scoprire nuovi vertici. Questi archi sono un albero. Compongono un albero. Perché? Innanzitutto perché quello deve essere un albero è un grafo connesso e non ciclico. Con esso lo è, perché, proprio perché l'esito della, della visita è trovare tutti i vertici raggiungibili. Non ciclico, perché ho la clausola che un vertice non deve mai essere raggiunto se già lo conoscevo. Quindi non creo mai dei cicli all'indietro su vertici che raggiungo una seconda volta dopo aver già raggiunti prima. Un albero, di cui S S è tendenzialmente la radice, che mi definisce, se ci fate caso, i cammini minimi per arrivare a qualunque vertice del grafo partendo dal vertice sorgente. L'albero di visita in ampiezza, quindi l'albero che ottengo, segnandomi, tenendo traccia di quali vertici scopro durante la visita in ampiezza, okay? si chiama appunto albero della visita in ampiezza, non ha un nome più corto, e eh, riassume... Tutti i cammini minimi o i cammini fatti dal numero minimo di archi, questo è sempre più corretto, perché nel caso in cui l'arco non sia pesato, sono anche i cammini di lunghezza minima, perché è lunghezza è uguale, nel caso in cui il grafo fosse pesato, non è più vero questo, ma sono sicuramente i cammini che impiegano il numero minimo di archi per raggiungere tutti i vertici raggiungibili. E. Ehm, quindi lo possiamo usare, il meccanismo di una vista dell'ampiezza, per scoprire i cammini più brevi all'interno di un grafo non pesato. Dove assumiamo quindi il numero di archi come una misura della lunghezza o distanza del cammino. Se invece parliamo di grafi pesati, le cose si complicano. Hm? E quindi no, non ci basta usare un metodo così semplice. Ecco. Non vi parlo adesso della visita in profondità, ma voglio solo dirvi come fare a usare la visita in ampiezza nella libreria JGraphT. La libreria JGraphT, una visita viene implementata attraverso il concetto di iteratore in Java. Cioè definisce una classe in cui ho un metodo next che ogni volta mi restituisce il prossimo vertice. Che scoprirei durante una visita in ampiezza. E quindi c'è una classe generica GraphIterator che permette di esplorare il grafo facendosi restituire i suoi vertici in, in ordine diverso. Questa è l'interfaccia generale. All'interno della quale c'è un BreadFirstIterator, quindi un iteratore che quando lo inizializza, lui inizializza una visita in ampiezza a partire da un nodo sorgente e poi ogni volta che chiamo il vertice successivo lui va avanti di un passettino nella visita d'ampiezza quindi mi fornirà per primo la sorgente poi tutti i nodi di livello 1 poi tutti i nodi di livello 2 e così via quando mi restituisce null vuol dire che ho finito la visita e poi questo iterator vedete che ha il metodo next per dire darmi il prossimo vertice e ha un metodo hasNext che è un booleano che mi dice c'è ancora, o non c'è ancora come tutti gli iterator No? ovviamente in, in, implementa l'interfaccia iterator. L'ultima frase, diciamo così, un pochino più approfondita è l'iterator da solo mi serve per avere l'elenco dei vertici raggiungibili, ma se volessi anche l'albero di visita o qualche informazione in più su come e quando vengono scoperti i vertici, allora è possibile registrare degli ascoltatori del listener durante la visita. Ad esempio io posso aggiungere un uh, Edge Traversed Listener, che è una mia funzione, che viene chiamata ogni qualvolta l'algoritmo di visita attraversa un arco. Ovviamente come parametro questa funzione avrà il riferimento all'arco. Quindi in quel momento io posso intercettare quell'arco e sapere, mi salvo da qualche parte, che quell'arco farà parte magari dell'albero dei cammini minimi se mi serve. Questo detto in 20 secondi è un pochino condensato perché è un argomento un, po un pochino più complesso, eh, lo riprendiamo a valle poi del laboratorio di domani, che sarà ovviamente sui grafi di questa complessità, costruzione e visita di grafi. Se non ci sono domande io ho finito.